Presidente, questa mozione è stata presentata a mesi sono, agli inizi di, del dello scorso dicembre ed è stata presentata a valle di una interessante commissione lavori pubblici sul ponte dei congressi. In quell'occasione io che sono commissario chiesi al dottor Botta che presenziava alla commissione se Roma Capitolina si stesse attrezzando per implementare la cosiddetta metodologia BIM. E, e la risposta fu, fu diciamo abbastanza negativa nel senso che Roma deve ancora, deve ancora iniziare a fare questo processo ma da spiegare cos'è la metodologia BIM per chi non fosse eh, tanto addetto ai lavori BIM è l'acronimo di Building Modeling Information ed è un approccio importante per la progettazione delle opere pubbliche a differenza del nome eh, Building che significa edificio, in realtà con questo approccio si possono progettare le, tutte le infrastrutture. E, val, valga per tutte il, il ponte, il ponte mh, di Genova che è stato progettato e realizzato in, in un anno, è stato appunto progettato con questa metodologia BIM, per dire. Quindi, è una metodologia molto importante. Vado a spiegarla in, in, in poche parole. Eh, col col il BIM l'opera da strutturare è un'opera che ha una sua collocazione spaziale tridimensionale ed in più il, questo modello insiste su un server che può essere condiviso con tutti i vari soggetti che concorrono alla progettazione, in un processo canonico per chi ha detto a questi lavori sa che la progettazione è un processo, ahimè, sequenziale, ovvero intervengono prima i progettisti strutturali, dopodiché intervengono gli architetti che definiscono gli spazi, definiscono i componenti edilizie, poi intervengono gli impiantisti, i meccanici, elettrici e poi intervengono eh, gli altri professionisti, i professionisti della de, de prevenzione incendi, per esempio dell'energetica. Del, dell che allunga i tempi di questa progettazione, mentre con questa metodologia essendo il modello già ehm, a fattor comune eh, di tutti i progettisti il, pro, il, il processo progettuale può in armonia ehm, realizzarsi con una, una grande ottimizzazione. Ed inoltre proprio perché gli oggetti non sono delle rappresentazioni sulla carta, bensì un degli enti che hanno una loro consistenza geometrica e spaziale, si possono già in fase di progettazione, anzi lo fa automaticamente la procedura l'applicativo informatico, verificare quelle eventuali interferenze che poi durante i lavori nel, negli appalti, nei, nei cantieri, determinano rallentamenti quando non vera e propria variante con tutto ciò che comporta in termini di costi e di tempi. Quindi questo per dire la, la potenzialità del BIM, ma non finisce qui, il BIM poi in realtà ha la sua maggior, maggior potenza proprio nella fase successiva, sia di realizzazione perché si può, oh, si può già ipotizzare nel tempo come si sta eh, nella realizzazione, come si sta via via ehm, sviluppando l'opera, ma anche addirittura, pensate, in fase di manutenzione perché gli elementi, essendo avendo una loro consistenza, una loro natura con delle caratteristiche, possono avere anche inserite già in fase progettuale le caratteristiche che determinano la vita e quindi è possibile già pianificare e, e sarà possibile quindi poi gestire adeguatamente la fase successiva di manutenzione, che sappiamo tutti che soprattutto in Italia il problema della manutenzione è un problema serio, spesso trascurato. Quindi, detto questo, sull'importanza del BBIN siamo tutti d'accordo, ma non solo, c'è anche un obbligo di legge perché nel 2017 eh, il, in attuazione del decreto del codice degli appalti, no? il decreto legislativo 50 del 2016, il ministero delle infrastrutture e trasporti ha adottato il decreto 560. E questo che dice? Dice che è obbligatorio per le stazioni appaltanti implementare queste metodologie e dà una certa sequenzialità. Diciamo che ad oggi la, so la situazione è questa, che eh, già da questo gennaio, quindi gennaio 2021, per tutte le opere che eccedono i 15 milioni di euro in opere complesse è obbligatorio usare questa metodologia. E per dire, ne ne negli anni futuri, eh, ad da prescindere dalla complessità dei lavori, dal 2022 sarà obbligatorio per le opere oltre i 5,2 milioni di euro e dal 2023 per le opere oltre il milione di euro quindi è anche un obbligo di legge in più il, sempre questo decreto impone che le stazioni appaltanti quindi che trattano opere così importanti con questi valori devono anche attuare un processo di formazione di tutti i profili tecnici che eh, sono chiamati ad, ad utilizzare queste procedure guardate bene che quando parliamo di profili tecnici, non parliamo semplicemente del, del progettista finale. È bene che queste cose vengono, quantomeno nella loro, nella loro architettura generale, eh, no, eh, vengono oh, conosciute da tutti i profili, anche più alti, sempre di natura tecnica. Detto questo, oh, in quel periodo si parlava anche di, di individuare le schede per, per i finanziamenti e i recovery fund, e da qui, da questo. È da questo che è nata l'esigenza di questa mozione. Quindi, con la mozione, noi chiediamo, chiediamo che in queste eh, richieste di finanziamento, nell'ambito dei Recovery Fund, fund si, eh, si adeguatamente si prendano in considerazione l'implementazione di queste metodologie di lavoro per quanto riguarda sia le attrezzature, le strumentazioni, quindi l'hardware e il software, sono sistemi di una certa complessità, e che comunque si preveda anche un'adeguata formazione e quindi vengano impiegati fondi anche per eh, implementare adeguatamente la formazione di tutti i profili tecnici eh, pertinenti. E io con l'occasione indico già, eh, consegno anche ovviamente il, il voto favorevole del, di questa maggioranza. Grazie Presidente.